Una bella rinfrescata alla vasca da bagno. Oh, finalmente mi manca soltanto il gabinetto. Non ce la facevo più a pulire questa casa. Era davvero un disastro. Gli uomini che vivono da soli non sono in grado di pulire una loro casa. E voilà! Adesso basta, sono davvero stanca. Adesso vado a svegliare lui perché è diventato davvero tardi. Luì Cucciolo! Luì! Sveglia! Luì! Sì, pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Chi è? Ma quale pronto, Luì? Svegliati! Sono io, Sofia! Dobbiamo chiamare i nostri genitori per invitarli al matrimonio! Ah, sì, sì, sì, sì. Oh, anche oggi, che giornata, signori. Ah, ma che coraggio che hai a dire che giornata. Pensa che io ho già pulito tutta casa mentre tu te la dormivi serenamente. Fammi il caffè. Per? Per me contro te. Lui, hai visto la zuccheriera? No, no, a me piace amaro, signori. Senti, Lui, devi chiamare tuo papà e tuo fratello perché li devi invitare per il nostro matrimonio. Siamo già in ritardo. E tu hai invitato il tuo cane, tua sorella, tua nonna, tua zia? <ride> io non ho né cane né zia né nonno, ho solo una mamma che adesso chiamo subito. Oh, mi suona il telefono. Eh, Sandra, perdonami un secondo, arrivo subito. Pronto? Pronto, mamma, ciao, sono Sofia. Ciao, amore, come stai? Sto bene, mamma, grazie. E tu, mamma, come stai? Sì, amore, sto bene, grazie. Mi fa tanto piacere sentirti. Bene, mamma, sono contenta. Senti, ti devo dare proprio una bella notizia. Dimmi tutto, di cosa si tratta? Mamma, mi sposo. Ho conosciuto un bravo ragazzo, abbiamo deciso di sposarci. Ho bisogno quindi che tu mi raggiunga. Wow, che bella notizia! Sono felicissima! Non vedo l'ora di conoscere il tuo sposo allora! Ti aspetto domani allora mamma, ti auguro un buon viaggio, a presto, ciao mami! Senti, vado subito a preparare le valigie, ci vediamo domani, ciao amore mio, ciao! Dai lui, adesso tocca a te, mentre io mi mangio una mela succosissima, tu chiama tuo papà e tuo fratello! Signor Carlo, mi scusi se la disturbo, c'è una telefonata per lei. Priscilla, mettimi il telefono attaccato all'orecchio. Grazie. Pronto? Chi è? Sono io, lui. Lui, papà, mi senti? Ma lui chi? Ah, mio figlio. Ah, ciao, come va? Come stai? Sì, io sto bene. Tu come stai invece? Sono qua con la mia donna delle pulizie. Sì, sto benissimo. Niente, ascolta, Metti. non prendere impegni, con in abito che sto per sposarmi. Stavo leggendo il giornale fino adesso e non, non sono accorto che ci fosse l'annuncio del vostro matrimonio. Sono proprio contento, guarda. Volevo comprare la vittoria. Allora, guarda, non vedo l'ora di presentarti Sofia perché è probabilmente è una brava ragazza. Dolcissima, simpatica. Comunque, niente, pensaci tu a chiamare Thomas, eh. A presto, ciao papà. Figlio mio, ci mancherebbe, lo chiamo io, subito, ora. Fantastico. Ci vediamo presto, grazie, eh? ciao. Ciao, grazie di tutto, amore mio. Ci sentiamo presto, ciao. Priscilla, da non crederci, mio figlio finalmente si sposa. Sono proprio contento. Sono davvero contento per lui Speriamo abbia trovato una brava ragazza Ma sicuramente sarà così E allora buon viaggio signor Carlo Ci vediamo presto Allora Priscilla ti lascio qua i tuoi 20 euro Quindi mi raccomando eh? Tanto ormai la casa la conosci bene Puliscila tu, puliscila ovunque, puliscila per tutto. Fai in modo che scintilli Priscilla Ma se te la mette Johnson Costa 10 euro Se te la mette Carlo boh, dovrò fare i conti oh, Sono il telefono e ah, è papà! Pronto, papà! Thomas! Dai, metti in via voce che mi sto facendo la barba! Thomas, tuo fratello Luigi, quello alto e bello, si sposa. Cosa? Quello bello? Sono io quello venuto bene in famiglia. <ride> allora, Thomas, finisci di farti la barba, comprati un bell'abito, vieni qua a prendermi e partiamo subito per l'Italia di te. Ciao, ragazzo! Va bene, papà, dai, una mezz'oretta, finisco di prepararmi e ti passo a prendere, eh. Ok, vabbè, dai, ciao ciao Va bene, allora niente, ci vediamo dopo Vai piano, eh, ti aspetto qua papà Ciao ragazzi Boh, mio fratello si sposa Mi chiedo chi sia sta sfortunata che ha conosciuto il fratello sbagliato Vabbè, sono proprio così di conoscerla Dai, finisco di farmi sta barba Preparo la valigia, vado a prendere mio padre Che tra tre ore abbiamo la erva Oh Luigi, uh, sono molto emozionata, i nostri genitori che si conosceranno per la prima volta, mia mamma, tuo papà e tuo fratello, hai ah, un fratello, non me ne hai mai parlato, mm, sono proprio curiosa di conoscerlo, ricordiamoci di avvisare anche Eric e Nadia e Martina. Eh, ma eh, vedi un po' tu, <ride> sono i tuoi amigelli, vedi un po' tu, Cioè, di cosa stiamo parlando? Sì. Eh già è vero, hai proprio ragione. <ride>